Che cos'è per te la politica e a che cosa serve? La politica è uscire in gruppo da un problema, e non trovare una soluzione individuale a un problema. C'è una bella definizione di politica nel programma del festival di quest'anno, non la ricordo a memoria, magari la citerò però nell'incontro che sto per moderare. Il punto è che per la mia generazione io sono uno una persona che era giovane negli anni Ottanta, quindi in pieno craxismo, in pieno riflusso politico e in sostanza non abbiamo visto nella politica la risposta ai problemi. Proprio la mia esperienza personale mi ha insegnato che da solo, in una dimensione solo individualistica, i problemi non li risolvi ma soprattutto non sei in grado di leggere il reale, di capire le questioni, i limiti, i problemi altrui, le debolezze, le fragilità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 nell'era della rivoluzione digitale gli intermediari classici penso ai partiti politici, ai sindacati ma persino ai giornalisti, anche queste ne faccio io sono molto indeboliti e quindi la funzione che svolgevano tradizionalmente questi intermediari è molto attenuata è molto difficile capire che accadrà e tuttavia io ho una visione ancora molto tradizionale della politica cioè credo che senza politica noi siamo perduti e quindi credo nei partiti credo nella democrazia rappresentativa credo che la cosiddetta democrazia digitale o diretta non ci possa dare un futuro, di, non dico tanto di benessere, ma un futuro in cui una comunità di persone possa vivere insieme bene e possa ragionare sulle cose e uscire dai problemi insieme, e torno alle definizioni dominali. Quindi il futuro della politica io spero che non sia diverso dalla politica come l'abbiamo conosciuta nel Novecento. Grazie e buon appetito.